Se smetto di muovermi, il video finisce. Ma ragazzulli, prima di startare col video vero e proprio e con la challenge che mi farà sclerare, volevo ricordarvi che di recente ho avuto il piacere di avere una collaborazione con Makers e Realme. Realme, infatti, ragazzi, è una società di smartphone che ha organizzato di recente un torneo di Brawl Stars, la cosiddetta Summer Cup. Mi raccomando, se voi siete bravi al Brawl Stars, sicuramente molto più di me, e volete partecipare e tentare di ottenere i premi, basta che andate in descrizione e trovate tranquillamente, tra le primissime righe il link dove partecipare Tra i premi ragazzi che ci sono Per il primo in classifica ragazzi È riservato addirittura anche un telefono Il telefono a cui stiamo facendo riferimento È il Realme X50 5G Mi starò sicuramente facendo vedere qualche immagine Vi ho avuto la possibilità un po' di provarlo in mano fondamentalmente di provarlo del telefono Dato che appunto mi è stato mandato In primis ragazzi lo schermo è a 120Hz Quindi vi permette una fluidità che veramente ho visto in pochi Pochissimi, pochissimi telefoni Inoltre è fornito di una tecnologia 5G Che quindi permetterà anche comunque prestazioni ragazzi di gioco E in generale molto migliori rispetto a tutti gli altri telefoni che abbiamo visto fino ad ora Quindi ragazzi ricapitolando Se anche voi volete cimentarvi in questo torneo della Summer Cup Andate in descrizione e poi fatemi sapere se vincete Ok, oh, ok, ok, giravolta, bella piroetta. No, già un tizio con la... No, no, no, no, no, no, no, no, no Io già tengo sto tizio sotto, questo mi massacra Fammi cambiare zona, buonasera ma se mi affacciasse tipo di così, mi permettereste di farlo? Si sta curando, mi vede! Ciao. No, no, no, no, no, no, sei pericolosissimo Ovviamente stavo camminando contro il muro, eh Non è che mi sono fermato, ok Una kill, ce l'abbiamo Una kill fatta Non ci posso credere Ricarica tutto, fratelli, ricarica tutto Allora ragazzi, quando prendo le chest Inevitabilmente mi fermo Quindi solo per le chest Datemelo per buono Chest e cure Sono gli unici momenti in cui a prescindere da tutto Non mi posso fermare Cioè, non devo continuare a camminare Cioè, scusami, dove... Uh! Sono gli unici momenti in cui appunto devo necessariamente fermarmi Quindi solo quelli datemeli per buoni Poi il resto ovviamente devo continuare a camminare Tant'è vero che non posso neanche fermarmi per l'inventario Perché quello vale proprio come essersi fermato in maniera gravissima Però solo chest e cure appunto concedetemeli mi raccomando Tra l'altro ragazzi poi io non posso imbrogliare perché ci sono i ragazzi in uh, live che mi controllano Dato che io questa sfida la sto facendo proprio sul sito viola viole live Quindi ragazzi è imbroglio ci sono i ragazzi che appunto me lo fanno notare quindi senza problemi Ah, pi piazza c'è, piazza c'è. Ok, posto, presa. Che ci sta? Ci sta l'assalto. Ok. Poi ci sta pure questo. Questo un po' Ah, c'è un tizio sopra? Ci sono due tizi sopra. Ci sono tizi con fucile a pompa sopra. C'è, c'è, c'è la follia sopra. Ma che? Oh! Vabbè, questo mi ha dato un colpo in faccia, ma mi ha dato una mazzettata sopra i denti. Mi ha fatto malissimo. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Il danno da fuoco è folle, il danno da fuoco è folle, fra. Ho finito le munizioni, bella. Dai, dai, dai. Eh, ah, ok. Mi serve il medikit. Mi serve il medikit. Dammi il medikit. Il danno da fuoco è 10, ma seri? Si può dire che non manca mobilità, più, più o meno, sì, fondamentalmente, sì A parte quando prendo cesto e cure, però sì E bende, no, però aspettate, a me non servono del delle bende Più che altro serve questo, questo sì eh. Però vi ho visto che c'è, Stavo un medit Io già mi sono dimenticato però dov'era, sono stupidissimo, aspettate Facciamo così, mettiamoci dentro questa stanza, poi inizio a curarmi e quindi mi blocco, ok Calmi tutti che in questi momenti sono giustificato, quindi lo possiamo fare Blocchiamo la porta Facciamoci pure il medit, qua sotto che ci sta, non c'era niente Grazie Fred, ma giustamente carcerato Allora, c'è uno spazio però fastidiosissimo Tra queste cose, tra il fucile a pompa E la mitraglietta, quindi facciamo così Io faccio un attimo un cambio, no? Dove, come devo farlo? Ok, così, perfetto Mi sono messo a posto anche le armi uh, Allora, c'è gente lì Vediamo un attimo che riesco a fare Minimo tre persone e io ho pochi materiali Ok, ho solo un altro muro Ho solo un altro muro, stiamo attenti da ora eh. No, No, no, no, no, no, no, no Ma c'ha Ma cos'è questa sfida Aveva 17 di vita Mi sono pure fermato Mentre lo sparavo